Il canale di Giulica Kamekiz no? In... Tocca a bocca Episodio di Tocca... Tocca, a... Tocca, a... Tocca a Spaghetti più gamberetti Spaghetti coi gamberetti Ogni volta c'è una ricetta Oggi Andremo in fattoria. Vediamo il mondo. Oh! Io so che anche mi tocca Iniziamo. Panino più tofu uguale panino col tofu. Sentite i suoni della natura. Il pattoletti con pacchetto con la statera visto il tantino bianca. E ovviamente prendiamo i nostri personaggi. Cioè il mio personaggio. In tutti i mondi c'è il diamante e in alcuni ci sono i Crampet qua oh, guardate uh oh. rumori ha. adesso vi farò vedere il tutto Oh, oh, bello. Bello. adesso gli daremo gli daremo un po' di fieno alle caprette cioè alle pecorelle Non abbiamo dato tutto mm. ecco qua c'è anche il ah. toro. Ah. Ah. Ah. Ah. troppo forte e adesso via con la storia. però prima prendiamo i personaggi. cerchiamoli ecco qua. Olè. la la la la la la la la vuole? Da questo fattorio Vorrei un po' di latte Ok, vieni che te la faccio visitare mm, Che bello mm, buono. Ecco qua Un po' di latte Oh grazie Bebiamo subito Mi è piaciuto? Sì, sì, mi hai detto alto. Addio, addio, addio. Voglio dormire. Buongiorno. Buongiorno. Sì? Buongiorno. Buongiorno. Cosa vuole da noi? Vuole un po' di erbette? No, no, ho già fatto ho preso un preso e l'ho già fatto. Oh, bene. Vuoi vedere i nostri figli? Oh, certo, grazie. Sono fuori. Andiamo. No. niente non no, vediamo magari c'è il diamantino che dicevo eccolo guardate ma nascondiamolo non si sa mai magari qualche ladruncolo lo vuole ma noi non glielo faremo vedere oh, che bello guardate bzz, bzz. E eh, ciao! Voi dovete essere le figlie del contadino! Sì, siamo le figlie del contadino! Sì, sì! E lui è Bufalotto! Ciao Bufalotto, come stai? Ma... Ah. Mi siedo anch'io qua! Nel fango è carino ok Bop, op, op. ma non succede niente vabbè a bufalotto gli piace molto il fango giusto si sì, gli piace molto Oh, ciao piccioni Oh Aspetta Ehi, hey, cosa c'è? Potrei dormire? Pronto Abbiamo tutto specie di canzone perfetto Ehi. io sono il papà cambiamo musica mm, Molto bello. No. No. Mm, Bella. Yeah. Yeah. Yeah. arrivati alla fine di questo video se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale entrate a fare parte del club dei camellini, mettete like e ciao